Non per me, ovviamente, ma per il la della Magista Verde del Prati Spoltusia. Oggi sono loro i protagonisti, così come i protagonisti siete voi. C'è una, una parola importante che ho sentito prima si eh, doveva pronunciare da questo megafono. La parola importante è consapevolezza. Ognuno di voi deve essere consapevole delle proprie azioni deve essere consapevole di contare molto per il proprio stesso futuro e di essere in grado di operare con le proprie azioni per raggiungere l'obiettivo che voi tutti oggi qui a Siena come in molte altre piazze di altre città del mondo state perseguendo. L'obiettivo è quello di difendere il nostro pianeta e di lottare tutti insieme per il vostro e per il nostro futuro. Tutti noi in qualche modo abbiamo a portarci nella situazione in cui siamo, ma tutti noi, tutti insieme, possiamo lavorare perché abbiamo la competenza, la conoscenza per poter invertire la situazione. È un piacere che, fortunatamente, il Friday for Future il 17 settembre 2019 si svolga in occasione della Notte dei Ricercatori. Oggi pomeriggio la città sarà ospite dei tanti ricercatori delle università di Siena e si illustreranno con le loro parole perché la ricerca è importante anche per difendere meglio il nostro pianeta. Vi prego di prendere questa coincidenza forduta come un segno del destino per cambiare veramente il mondo che abbiamo davanti. E vi prego di ascoltare i ricercatori come qualcun altro da fa, perché è dal loro lavoro, dal loro tumore, dal loro impegno che può nascere l'innovazione che ci consentirà di migliorare il nostro pianeta. Ma soprattutto potete voi stessi diventare attivisti e ricercatori ragionando, pensando, ragionando con il vostro figlio di e cercando tutti insieme di migliorare il mondo che abbiamo davanti.